Tutto fiori di sakura, è una strada normale questa Mi ha aggiunto Girolamo Sulai. <ride> Aggiungi Tokyo di notte Siamo a Shibuya Sai che non l'ho mai fatto vedere Tokyo di notte Can you say Mamma mia Stanno fiorendo i fiori di ciliegio Siamo a questo Sakura Matsuri Guardate che meraviglia oh! Tutto fiori di Sakura È una strada normale questa Meno manco sapevo che qua c'erano i Sakura sinceramente Io sì perché andavo a scuola. Ah, ah, qua c'è la tua dai. Bellissimo, sì, ti senti come un muscolare giapponese Ah sì? Oh mio Dio Ma, ma, ma, ma è incredibile, io non ho mai visto cioè, cioè, ne ho visti però nel senso Proprio così, in una strada normale È bellissimo Ah, sì, ma... ah ma guarda, stanno, stanno anche qua oh, Ci sta cadendo addosso ah. i sakura È una cosa meravigliosa Yuriko è appena andato dall'estetista Quindi non può farsi vedere, giusto? Oh, sono <ride> senza trucco Vabbè, tranquilli, anche oggi sono senza trucco Quindi non mi faccio vedere, ma guardate la mia mano Ma ma è meraviglioso, cioè stanno, Ma no vabbè ma se, se stanno cadendo vuol dire che sono già completamente fioriti Tu l'hai fatto Hanami quest'anno? No, non lo faccio Lo vo... facciamo domani? No perché domani stavo pensando, vado con al Shinjuku eh. Gyoen Vado al Shinjuku Gyoen con Yuka e facciamo le foto e allora volevo fare Hanami no? Sì, Deni, visto che costa 300 euro, entra... 300 yen entrarci <ride> Cioè vabbè questa è però comunque una cover azzeccata secondo me Ma dov'è la tua dai, quella a scuola che mandavi te? Allora lì a sinistra c'è la Shibuya Galpo Batwin. Ah si? sì, eh, sì. No, dai. bene Yuriko Yuriko che cosa è appena successo l'unica volta che esci struccata no, a parte no, che sei tu bellissima tu lo stesso no, prego. abbiamo eh. incontrato per caso Girolamo Panzetta l'italiano più famoso in Giappone. esatto infatti ha fatto <ride> proprio <ride> esatto e ci cioè, ha chiesto se avevamo 5.000 yen ma in due in non due, ne avevo cioè, no tu ne avevi 10.000 <ride> oggi facevi io la riccona ne avevo 3.000 vabbè no comunque mi ha fatto molto piacere e sapeva che cantavo mi fa, sì. ti vedo che canti ogni tanto voleva conoscerlo e quindi mi Sai che bello usciremo che... un giorno di questi Sì, bello che hai detto a te, ah perché tu fai le cose da manga Cioè perché proprio io, manga, io. io non vedo il mio No, figlio. ma perché magari lui mi ha conosciuto per Facebook e Tanto tempo fa facevo, sai, le foto Quelle metà Final Fantasy, ah, metà sì. Tu non hai mai visto ah, le mie sì, foto? E perché... Storiche eh, sono e, e poi dopo ho cambiato look, a parte che sono ancora un po' Un ibrido, adesso oh, vedete oh. la mano Praticamente, mia mamma però mi ha detto che vuole Vedermi di più nei video, eh ma no, eh, anche io secondo me, ma sua cioè, mamma c'ha ragione Eh ma mi piacerebbe ma che non ho voglia di prepararmi Sai quando esci di casa così Poi la mia mano secondo me è così bella Che bella, beh comunque mi ha fatto proprio piacere Vedi, oggi abbiamo visto i Sakura. Abbiamo incontrato Yuriko, abbiamo incontrato Girolamo eh, con, con Yuriko Ma lo sai che io in realtà tantissimo tempo fa avevo Ci, ci spostiamo? Tantissimo tempo fa avevo fatto un telefilm con lui Che facevo suo figlio oh, Ma lei da me... <ride> Non lo sapevo Ma non lo sapevo Avevo fatto tre... e mi ha anche preso a schiaffi. E mi ha preso a schiaffi nei tre film, Nihongjin Shirai Nihongo. E quella morning E poi anche lui mi piacerebbe ritrovare il film. Però a sto punto voglio. voglio bella dai, Gaia, voglio vivere qua. No, ma infatti vedi quante opportunità. Però è bello. Voglio vedere se c'è anche la Anytime Fitness. Perché io in questo periodo sto andando a Anytime Fitness, che c'è anche a Milano, e c'è anche in Canada. Eh. Se tu ti fossi iscritta adesso che vai a farti la tua settimana. È un segreto oh. che vai in Canada, no? No. No. <ride> e... casa mia. Fatti Come no? no? Ah ci devo. Che anche quella c'è cioè in varie location ah, Sono in Cina Come sono in Cina? Vabbè No io comunque mi percato Perché io mi trovo bene Ma adesso tra sì, l'altro dove stiamo andando? Non lo Tutto so È che chiede. volevo che se ne andasse Perché volevo continuare a... Possiamo andare di qua A girare poi in su di là Aspetta che ti racconto Qualche piccolo aneddoto Qualcuno su Instagram Mi ha, mi ha seguito Si chiama Francesco e Adesso mi scrive tutte le, le mie Le mie tabelle della palestra E serio? è veramente bravo Cioè è perché figata. Sì sì Eh io te lo presento Non so se fa anche femmine Ma non sarà così diverso Ti passo il contatto Okay. Perché quello che mi è passato a te costa troppo <ride> Eh lo so, oh, volevi professional No ma anche questo è professional Però sai sì, se è un tuo io Sì lo so però se è qualcuno che ti segue Comunque sì. magari gli piacciono i tuoi video Anche un po' così perché mm. Invece se è uno che manco mi conosce è Ovvio che si fa pagare normale Probabilmente anche se lui dovesse pagarlo Vabbè comunque cosa ci sai dire di Redi, dai Io in realtà non la conosco io... È una zona molto Chic bella. Sì eh, C'è un, un sacco di eventi anche qua uh, Mi ha aggiunto Girolamo Sulai <ride> Aggiungi Vabbè ma se ci incontriamo ti invito anche te Perché no? Tokyo di notte Siamo a Shibuya Questi sono i kanji di Shibuya Che leggete su questo autobus Shibuya e Ki Tu a Shibuya vieni spesso? Sì ti piace? Sì, a me piace stare. So. Io venivo molto più nel primo periodo Adesso mi piace più stare in stamacci. Come? Stamacci, no, nel senso né, più in posti più tranquilli, diciamo Ah, eh vabbè, ormai tu ti sei inventato Io invece no, perché... Vi conosci le super girls. Ah sì, sì, sì, eh sì, sì, è sì, eh, l'anime. Eh, eh. Ma guarda che te in un altro video che poi l'ho tagliata hai detto che a me non piacciono gli anime. Non è vero, è che ne guardo di meno, però io. Non ne guardo! Io ho guardato tutte le situazioni di lui e lei. GTO, poi ho guardato. Basta. No, no, Ram, Dragon Ball, Dragon Ball GT mi sono comprato tutte le cassette. Sai che non ho mai fatto vedere Tokyo di notte. Ma questo. questo. E su, guarda, sì. così Non è male Ma Dai fai vedere anche te la mano, scusa facciamo il video con la mano Io dico aspetta che sono mancino Tu non sapevi che sono mancino, tu sei destra? Sì. Io sono mancino, eh scusa Sono mancino e anche i bigata. E sono acquario, quindi proprio là tutto Ecco perché si strano Allora secondo voi, beh guarda è sempre meglio, metti la mano Che se non si capisce, fai vedere Shibuya In Giappone se non volete essere Considerati maleducati non andate mai in giro Con le mani così ma insegna un po' di gesti in giapponese? So. No ma questo ah, hanno due significati questo, diversi. Questo, questo, questo. questo cosa vuol dire? Hai soldi, questo è il nostro questo. Poi qual è che c'è? Vabbè c'è questo, yare yare. Qual Se lo fai sulla fronte, yare yare Se ah, qualche sì. tipo lo fa. Devo, devo mettercela tutta. Ah, e poi questo. Da me, da me? No, no. Cos'è? <ride> cioè mi manca un'unghia. Cos'è? Eh, questo? Questo è anche ok che, oppure tipo no? Eh no da me, da me infatti è quello che dicevo. Kai che questo è in cinese più che giapponese. È anche lo in fanno giapponese. No, si. Sì. Ah, sì. I cinesi fanno o così o così i cinesi. Questo penso che sia cinese però. Eh. Però lo fanno anche qua. No, i giapponesi fanno così. Che cazzo è? Eh, quando devi fare, sai, se usi la carta di credito fai no, kai. Ma... Laggiù c'è il. Ma guarda come si vede bene con. Sai che è la prima volta che faccio le riprese di notte. Che trendy! Beh. Sì, l'unica cosa che non mi sono piccata è questo, monnaggia a me Sinistra, ferma Beh, ma comunque non faccio Fai, Facciamo vedere solo le mani Io dopo devo prendere questo autobus qua Eh, ma tu non le sai usare bene come me, vedi? Io come so interpretare la situazione Non so, perché ti senti una aspetta che devo sempre stare a sinistra perché sono mancino ah ti posso anche riprendere da dietro cosa sono queste? C è una coca-cola party collection 300 yen ci sono le coca-cola al gusto di, di ciliegia mi sembra che sta facendo ma serio? furore Sì è ma qui c'era ma c'era solo scritto design no non è quella e questo manga mi continua a comparire, Dilo, Come... eh. No, ma questo è perché quando cerco immagini, tipo ragazza idol, anime, puff. Ah, sempre lei. Mondo, eh. Qua sai con chi sono stato col principe eh. di. Principe. No, con un principe, aspetta, che ti dico di che paese era. Tipo dell'ex Jugoslavia, sono stato a bere qua con il principe di una nazione. Che però non è ormai è, è caduta la moneta. Però lui sarebbe il discendente reale di un paese dell'est Europa che non mi ricordo, siamo stati qui. <ride> sì. Che con Misha fatto? e si sì, ma, tipo 3-4 anni fa. Ma non ci sei mai stata, ma guarda che divertente qua. Vuoi prenderti bende, qualcosa? Te lo offro se va. Sono son divertenti, ma sono proprio no, minuscoli. No. Yuriko, secondo meeting della giornata struccata oggi, ti è andata di merda. Ok, vai. Che ci stai eh? Like, è che... We met like shine today, like the K-pop band. They we're doing a shooting that we met. You know Gerolamo? He's very famous. Oh, yeah. Yeah, we met him and now we met you too. So it's like, so it's like the only day I'm going out without having any makeup on. I said, you to always <laughs> do it in Japan, because you don't know. Let's <laughs> do a kiss. But it's just the, the whole day was quite random, so... <laughs> I thought you maybe from five years really? Really? She used to like Visual really? K, okay, but she's quite popular. You never heard of her, Yuriko Tiger? She's, she did like Tekken official cosplay. She does a lot of things. Yeah, she's yeah, quite fun. E give you her Instagram Ah, uh, I tag mio Instagram yeah. E ecco qua il cane più famoso di Shibuya in tutta la sua bellezza Yuriko imparerà inglese nei prossimi tre mesi Porca troia l'hai detto, quindi da adesso in poi ti devi impegnare Magari, Mi raccomando Non lo so, io te lo bello giuro non lo so Non lo studio da, da, dalle medie Ma come mai c'è questo shock della lingua Perché inglese Perché mi dicevano che facevo schifo allora Sono un sacco di insegnanti nelle scuole A me per esempio invece dicevano che cantavo di merda E che avevo una voce nasale che poi non mi sembra che canto come ero, sono Mazzotti, eh è vero e, e dai lì non ho più cantato però io, eh sì, secondo sono, me veramente. No, sono, sono quelle cose che ti bloccano tantissimo e hai bisogno di una spinta, di una chance perché poi non è che non lo capisco, io mi parlo in inglese e lo capisco più o meno lo capisco, beh adesso che sei all'estero però per parlarlo tempo... proprio mi blocco, mi viene quasi da piangere Sì, tipo... ve lo svelerò prima io <ride> che così, no <ride> E vabbè, e però volevo anche dire, c'è una mia iscritta che mi ha scritto un commento l'altro giorno Che mi ha detto che la loro maestra ha detto che i giapponesi, no la loro professoressa, eh. non so e Se la sono meritata la bomba atomica Io non so se è vero quello che mi ha scritto questa iscritta Però se è vero che c'è un insegnante che ha detto una cosa del genere Secondo me dovrebbero Beh. immediatamente sospenderla eh. da qualunque Scusa Guarda, tanti insegnanti anche quando andavo a scuola Hai sentito cose del genere? Sì, erano... Molto cattivi eh, sono del, Ma del, non è che per... le cose del genere Cioè secondo me è assurdo È abbastanza assurdo, sì A me no. cosa che mi avevano detto? Vabbè, una delle mie insegnanti dell'asilo Dell'elementare dell aveva detto a mia mamma Che da grande sarei diventato un delinquente Delinquente <ride> No vabbè, però io secondo me secondo me Gli, gli, gli insegnanti dovrebbero Spronare le persone A migliorare Però alla fine ti ha spronato a migliorare Perché ti ha detto che non eri brava l'inglese Adesso lo parli No, no. non lo parlo, <ride> però parlo giapponese <ride> Vedi, comunque, vabbè, comunque secondo me se impari una lingua poi le altre sono più facili da imparare Vabbè, Va comunque è stata una bella giornata a Shibuya Se venite a Shibuya ricordatevi Tornatevi che, che io... e ci sono tutti questi ristorantini Cosa vuoi dire? Questo lo vuoi tagliare? <ride> no, no, no. Vabbè, grazie mille per essere grazie. stati con noi Ciao, Ciao.